Investing Napoli eh, per fare un po' un passo indietro a qualche giorno fa è stato sicuramente un appuntamento di successo e quindi eh, insomma eh, molto molto seguito eh, dal pubblico, più di mille spettatori eh, se non erro non vorrei dare dei dati che non sono correttissimi però abbiamo visto un um, costante afflusso di persone sempre più interessate al mondo comunque degli investimenti e del trading. Uh, noi come Unicredit. Uh Uh, ogni mese, appunto per restare in tema degli eventi fisici, uh, abbiamo uh, preparato, comunque avremo un incontro presso la nostra torre di Unicredit che sarà il 18 di aprile, sì. questa volta è il pomeriggio dalle 16 alle 19.30 in cui oltre me e Marco Medici ci sarà Gabriele Bellelli e quindi parleremo di certificati di investimento sul medio e lungo termine e ci saranno i colleghi della ricerca Unicredit. Quindi diciamo andiamo a levereggiare sulle competenze e le forze interne Benissimo. spiegheranno quindi, fondamentalmente al completo, <ride> allora. il al completo spiegheranno un po' che cosa è successo nel primo quarter cosa aspettarci mm -hmm. dai mesi successivi quindi sarà sicuramente un bellissimo appuntamento eh, detto questo in realtà noi di appuntamenti eh, ne abbiamo tantissimi appuntamenti con Renato appuntamenti ovviamente con tutti i nostri altri partner con cui cerchiamo di abbracciare tutti quelli che sono le novità eh, in termini di prodotto, eh, spiegandone le caratteristiche, spiegandone gli utilizzi al fine di soddisfare un po' le esigenze di formazione della clientela. Ricordo sempre, io lo ricordo sempre, questi appuntamenti non sono appuntamenti o consigli, ovviamente sono indicazioni su come poter utilizzare un prodotto finanziario nel modo più corretto possibile, al fine di eh, soddisfare le esigenze di rendimento o di protezione nel medio-lungo termine o nel brevissimo termine. Quindi noi ce la mettiamo tutta, speriamo insomma che il messaggio arrivi sempre più forte e uh, insomma perché eh, bisogna studiare, studiare, eh studiare, sì, studiare, lavorare eh sì. tanto Formazione è uno... continua, lo diciamo sempre, vale per tutte le professioni <ride> esatto. vale anche per la vostra naturalmente per chi si occupa di mercato poi con ecco, una situazione così variabile eh, lo studio deve essere veramente continuo è, è un lavoro ad alto costo informativo nel mm -hmm. senso bisogna essere costantemente aggiornati, costantemente informati e le evoluzioni di mercato sono costanti sono tante e, e ovviamente insomma bisogna essere sempre un po' sul pezzo sì. e secondo me quello che facciamo noi comuni UniCredit con tutti questi eh, che ci accompagnano nel cammino è sicuramente una parte molto importante no? che poi deve eh, diciamo affiancare gli investitori eh, appunto nelle loro scelte. Sicuramente Renato ci dà una grandissima mano con la sua community, noi cerchiamo di rispondere prontamente, insomma come diceva spesso e lo ricordo ancora, spesso cerchiamo di soddisfare le esigenze che ci pervengono dalla community di Renato, di Renato nello strutturare prodotti o comunque nel mettere sul mercato nuovi turbo con sottostanti che magari non abbiamo in gamma quindi io lo ricordo, chi fosse comunque interessato ad un sottostante che noi non abbiamo in gamma mm -hmm. può o scriverci una mail o telefonarci al nostro numero verde e noi ovviamente diciamo fatti dovuti controlli Chiaro. ovviamente cercheremo di soddisfare le esigenze Alcune volte ci si riesce, altre volte no, però insomma cerchiamo di... Essere vicini anche alla clientela in questo caso. ecco claro, sono anche la, i clienti che possono farvi da, da spunto, fornirvi qualche assist per proprio la creazione poi eh, di, di nuovi prodotti. Ecco Renato, eh, chiudo con, con te perché Riccardo ha parlato appunto di un lavoro che richiede una formazione e un'informazione costante, ma insomma per chi lo fa non solo per professione, ma anche per passione. Eh, come voi, sicuramente ecco, lo sforzo alla fine viene ricompensato anche dalla community. Eh, e eh, da tutti i eh, risvolti positivi che, che vi arrivano. Sì, anche perché qui i mercati cambiano giorno eh, dopo sì. giorno, abbiamo visto, è eh, davvero stare fermi è pericoloso, quindi strategie di copertura o strategie ribassiste, quelle cioè poi con i turbo veramente si può eh, gestire eh, situazioni sia a rialzo che a ribasso maniera abbastanza semplice, basta prendere come riferimento quello che è il prezzo strike, io poi eh, anche nella scelta odierna mi piace tenere con una tolleranza maggiore, il che significa che se inizialmente ho investito x euro 100, 200, 500, 1000 euro per quel turbo è, eh, per esempio, a me non è mai capitato che è andato a toccare il prezzo strike, l'ho chiuso in perdita, però prima, quindi ho ridotto anche quello che era il massimo rischio in euro. Quindi eh, magari usare anche questo, do questo consiglio, diciamo, tenetevi un po' più distanza. Lo so che la leva scende, però mm -hmm. eh, bene, insomma, prima cosa, non perdere eh, o perdere, il meno possibile eh, cercare di preservare il capitale, perché è importantissimo. Chiaro, anzi è il consiglio numero uno, insomma, la protezione e la difesa eh, del capitale. Poi, naturalmente, se ci sono anche opportunità eh, di guadagno, bisogna saperle sfruttare. Questa è un po' l'indicazione eh, che diamo.